Questa settimana per la rubrica il venerdì del sindaco ci troviamo a Germaniano. Siamo qui con la sindaca Mirella Mantini e ci troviamo però in un luogo particolare. Sì, eh, questo è un luogo particolare perché è appena stato ristrutturato il teatro console che è stato inaugurato sabato 9 aprile eh, alla presenza di tantissime persone e di tantissime autorità. Questo mi ha, uh, or, mi, mi ha reso orgogliosa perché vuol dire che la cittadinanza di Germaniano che dagli on, anni Ottanta non riusciva più a entrare in questo, in questo salone eh, è rientrata e quindi da oggi possono di nuovo eh, far sì che eh, rifare le loro feste, rifare il loro uh, centro di aggregazione, di socialità, non soltanto del, um, per quanto riguarda i germanianesi ma anche per tutti, per tutti i cittadini che sono nell'Interland torinese, quindi anche la stessa eh, città di Torino, piuttosto che eh, persone che arrivano dal, dal di fuori. E Germagnano appunto deve essere questo punto di incontro anche perché è al centro, eh, all'imboccatura delle tre valli. Che cosa trova un turista, comunque qualcuno che viene a visitare Germagnano? Quali sono le, le caratteristiche di questo comune? Eh, I turisti che arrivano qui, ehm, innanzitutto come abbiamo detto un momento fa, è il nostro teatro che sarà aperto a tutti quanti e poi ci saranno anche altri punti di riferimento che eh, sono i lavatoi, lavatoi che si stanno, li abbiamo rimessi a posto, che cercheremo ancora di eh, rifarne degli altri nei prossimamente e oltre a questi qui troveranno un fiume e un'area come vedete, limpida bella, pulita, e un fiume dove fino a poco tempo fa si pescava il temolo, che, ehm, che arrivavano da persone sia eh, dalla Lombardia piuttosto che anche dal, dall'Inghilterra, anche perché appunto Caselli è molto vicino. Mentre nelle frazioncine noi abbiamo nella frazioncina noi abbiamo frazioni di Castagnole soprattutto, eh, dove c'è un museo degli attrezzi e dove ci sono i forni, quindi eh, anche quella è un'attrazione che, eh, che magari non si trova più da, da nessuna parte. Un'altra caratteristica che qui al centro e che noi vorremmo portare a termine è quello di aprire al pubblico e quindi anche ai cittadini che arrivano, ai turisti che arrivano di fuori, un parco dove c'è una serra dove si potrebbero mettere dentro dei fiori e stare sotto all'ombra e leggersi magari anche un giornale e fare socializzazione. Abbiamo intravisto arrivando qua che ci sono comunque servizi come appunto la scuola, ci cioè ho raccontato la scuola materna, la scuola elementare, la posta, insomma eh, servizi che comunque sono, sono importanti. C'è qualche criticità però? I servizi germaniano le ha quasi tutti, eh, fino l'anno scorso eh, c'erano anche i medici, questa criticità purtroppo eh, è venuta fuori un anno fa e cercheremo e cercherò, sarò sicura che ce la farò perché questo è quello che, che mi prometto, è quello di portare un medico qua perché eh, purtroppo eh, nelle nostre vallate, eh, io ho già detto con i miei colleghi sindaci eh, che questo qui è l'appunto di un iceberg perché i medici purtroppo cercano di eh, accentrarsi e decentrarsi da, dalle nostre vallate e, altre cose, ehm, c'è il trenino ehm, che ehm, collega germaniano con la, la, la, la grande città e questo qui ha ehm, proprio la fermata qui a, a Germagnano e un'altra a Funghera che poi per, prosegue fino a Ceres e con le due stazioncine tipiche io dico sono molto belle perché hanno una caratteristica soltanto eh, che da Lanzi in poi hanno questa caratteristica e anche questo se noi riuscissimo a velocizzare eh, questo viaggio perché molti pendolari io per prima viaggiavo eh, da, da Germagnano a Torino tutti i giorni eh, se riuscissimo a velocizzare, secondo me verrebbero anche tante persone di nuovo ad abitare Germaniano. Questo è il nostro obiettivo, eh, questo è, è quello che noi vorremmo per Germaniano. L'ultima domanda che le facciamo, quanta passione è necessaria, quanta passione ci vuole per fare la sindaca in un comune come Germaniano? Ci vuole veramente tanta, tanta passione e, tanta, e tanto tempo perché... Ehm, un sindaco qui non è il sindaco che fa soltanto politica, ma qui è anche un sindaco che, che fa anche il dipendente e tante cose devono essere sbrogliate dalla stessa persona che purtroppo eh, dovrebbe dedicarsi ad altro. Eh, quello che mi ha spinto e quello che mi spingerà eh, prossimamente è quello che... Il bene per la collettività, il bene per Germaniano, la bellezza di Germaniano, l'amore per i cittadini Germaniano. Io sono qui da 50 anni e non mi sono mai mossa e di conseguenza cerco di fare un qualche cosa per questa collettività e per la socialità e sociale in generale.